Buongiorno, sono sempre Fabio Lunghi, eccomi qua dopo aver subito l'intervento da parte del dottor Gabriele Antonini, ecco qua sono un bello sorridente e, e devo dire con tutto il cuore che mi ha dato la voglia di vivere dopo il, il tragico, la tragica malattia che ho avuto, il tumore alla prostata. Ringrazio di cuore tantissimo il dottore, sarà sempre nei miei pensieri e dico solamente una cosa, chi ha la patologia come ho avuto io, io sto facendo del tutto per far capire a, a, a, agli uomini che, che hanno questo problema di, di, che si può risolvere, non bisogna mettere la testa sotto la sabbia e, e andare avanti come, come stavo facendo io. Grazie di cuore tantissimo al dottor Antonino, una persona stupenda, stupenda, stupenda, mai vista una persona mai incontrata una persona così. Io il tumore alla prostata l'ho avuto, sono stato operato nel 2017, ho fatto tre anni, i primi due anni una vita, una vita che non ha nemmeno al mio peggior nemico, una vita che non avevo più voglia di vivere, non avevo più voglia di niente. Un uomo a 50 anni che, che, che non può avere più rapporti e, non lo so quanto, è una cosa indescrivibile, facevo delle, delle punture ma ogni volta era, era una tragedia. Eh, no, guarda, no, no, non vorrei passare quello che ho passato io i primi due anni Poi per fortuna è andato tutto bene e sono contento di tutto ciò Il piacere l'orgasmo, ho riacquistato tutto E, e ai primi tempi c'era un po' di problemi cioè era, era difficile accettarla però poi ho visto i risultati Dopo due mesi eh, eh, va tutta alla grande eh, Praticamente è ritornata come prima No, assolutamente, la protesi a occhio nudo non vede proprio assolutamente niente. Devo dire guardami adesso, dopo un anno, quasi un anno di intervento, è diventata una cosa normale. È come se fosse, non lo so, come se non ci fosse niente. È così, guarda, è una cosa indescrivibile. Sempre grazie al dottor Antonini. La mattina adesso ci fa piacere a svegliarmi. La mattina, prima, prima dell'intervento, mi veniva da piangere perché il pene era diventato talmente piccolo che non lo vedevo nemmeno più, era irriconoscibile. Adesso, svegliandomi la mattina, è diventato come prima. Quindi, ho la mia soddisfazione. Grazie, dottore. Mia moglie è contentissima. Ecco, è contentissima, abbiamo prenotato il primo weekend da soli, quindi, ad eh, essendo sposata con due figli, che ci andiamo a godere un po' la vita. È contentissimo tutto ciò. Grazie anche a lei, perché lei mi ha dato la forza di fare tutto quanto. Quindi auguro, auguro a chi ha il problema mio di. di, di, di, di, di, di, di, di Guarda, Ormai via social, via tutto, bisogna solo un attimino eh, darsi una svegliata insomma, e non dormire più. Questo problema che abbiamo noi si può risolvere grazie all'intervento del dottor Antonini, grazie di cuore.